Rai, rai, rai, rai, rai, rai, Benvenuti, carissimi amici, benvenuti! Allora, oggi dove siamo, eh, caro Martin? Benvenuti alla musica, alla grande musica del sabato sera! Sì. Esatto, io con questi belli occhialini, guardate qua che luce! Mm -hmm. Uh. Eh, dove siamo, caro Martin? Vediamo persone anziane qui dietro, tipo casa geriatrica. Vediamo meravigliose baie e, me, e donnette con capelli uh, curiosi. curiosi, appunto, e direte che siamo in Cina. No, che non siamo in Cina. Che siamo alle Hawaii? Eh, no. no, non siamo Neanche. alle Hawaii. Thailandia? S no. Manco quello. Quindi, dove siamo, cari amici? Ma ce lo spiega dove siamo, visto che ci eravamo lasciati l'altra volta. No, da noi! Che con la sua meravigliosa battuta. Oh, <ride> dove Claudia? Invece dove siamo? Adesso ce la facciamo dire dalla nostra fantastica ente gerrima Interior, Interior Traveler che è in collegamento con noi direttamente dalle risaie! Buonasera. <ride> buonasera, buonasera! Buonasera! Carissima donna di risaia! Come va? Ho voluto presentarmi così! <ride> guarda che meraviglia, guarda come sta bene con questo cappello sì. la nostra Incirio travel. mentre noi se ce lo mettiamo sembriamo dei panda dei panda da salvare però ce l'ha il nostro Dixie <ride> cioè esatto, nella presentazione abbiamo visto il nostro Dixie oh, ai noi, ai noi. Hai, hai una gran hai, coppia. Hai. siamo una gran coppia con Dixie no, eh, questo beh. arriva direttamente dalle risaie eh? dalle, ah, dai forzamenti vedi vedi, oh, vedi, vedi vedi. vedi, vedi. <ride> lo seguiamo Esatto, proseguiamo, proseguiamo il viaggio. Proseguiamo <ride> il viaggio da ai, a noi, adesso che mi è attaccato ai noi alla fine. <ride> alla fine. Esatto, verso una terra mitica e leggendaria, che è la Baia di… Along. Along. Oh, along. along. Senti questo suono. Esatto, niente battute sul ding dong, no. per piacere, grazie, cioè tagliamo questa cosa che è meglio di no. Ecco, che <ride> anche perché eh, per continuare con, la, con le romanticherie vietnamiti con la loro poesia, con le loro leggende, mm. a Long che significa dove il drago scende in mare. Questa baia, no? Perché diciamo che è una delle mete turistiche più, come si dice, più, più importanti del Vietnam, no? Perché adesso, ricordi l'altra volta, avevamo detto che il Vietnam è una regione che da poco si è scoperta turistica, giusto? E invece, sì. ecco, questa diciamo che è la più grande attrazione. Una, tra, certo, eh. sì, sì, assolutamente, però mi permettete, amici, di fare una digressione? Assolutamente, dato che comunque credo che mi digredisca. digredisca. Abbiamo, scusate, posso, adesso lo levo perché mi sto a strozzare. <ride> esatto, che è meglio nella serie, è meglio, è meglio, sì, è meglio. Eccomi, così. Eccoci. No, dato ah. che eh, abbiamo fatto molta fatica a lasciare l'India, ce la siamo tirata avanti per due puntate e mezzo, e io volevo proprio consigliare ai nostri viaggiatori eh, due film che mi sono capitati in questo periodo di vedere, e uno ambientato in India e uno ambientato in Vietnam mm. ah, vale. prendi Carpetta. nota caro Martin, scrivi e, bene scrivi segno. da gallina, grazie e dato che li ho trovati come dire, a parte vabbè, di grande coincidenza no, in questo momento mm -hmm. però, eh, so, dato che sono registrati quello in India totalmente girato in India quindi si vede eh, si vedono sullo sfondo molto bene Nuova Delhi e Bangalore ma soprattutto è proprio una è, è proprio vissuto in India quindi ah, la storia è molto ti fa entrare molto in alcune dinamiche anche purtroppo non eh, un, un po' cruente però ti fa entrare in alcune dinamiche e quindi lo consiglio molto, si chiama La tigre bianca ed è uscito adesso, nel 2021. Ah, oh, che bello! La mm. tigre bianca. Sì, è molto molto bello, molto bello. Invece l'altro è una commedia più leggera spagnola, che però in parte è girata da noi. Oh. E quindi eh, anche lì si vedono tutta una serie di scene che abbiamo raccontato, sia nel nostro viaggi oh, in India, sia nella scorsa puntata di A Noi, quindi trafico, Ci sarà anche traffico, anche. tipo della ambientazione. C'è la vecchina, ci sono i cavi elettrici, gente che non si fulmina mai, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, è praticamente, è, diciamo, hanno fatto un sunto di quello che ci siamo detti, insomma, in pratica. Hanno fatto un sì, film sì. Su, un film che, come era quello che avevi detto l'altra volta, ti ricordi? Io non capisco come mai non muoiono, sì. cioè come non riescono a morire. Ecco, esatto, poi si chiama Highlander a noi. E invece, ecco. come si intitola questo film? E questo si, eh, oddio, si intitola T-Mai, T-H-I e Mai. T è il, il nome proprio di una bimba dovrebbe essere e torniamo a bomba nella eh, bellissima baia di Along perché ecco, eh, partendo da noi ecco una domanda come ci si arriva la baia di Along? ma nei fantastici autobus oh! Ovviamente. Oh! i fantastici autobus dove non va. manca l'interminabile half hours later pi pi pi pi pi pi pi. praticamente in Hanoi ci sono un sacco di piccole agenzie di viaggio local, local che ti organizzano praticamente sì, un po' tutto il tour quindi te lo puoi componi tu però parti da noi con, il, con dei pullman poi là c'è il tizio e ecco qua poi <loh�> aspetta eh, dove magari hai affittato, affittato un posto per fare un giro in barca nella baia, io poi avevo anche deciso di dormire qualche notte sulla barca per stare proprio nella baia, vivermela. Quindi è molto facile organizzarsi, trovare dei pullman tutti i giorni, trovare delle barche, insomma è molto facile mentre sei lì organizzarti, quindi quello non è un problema. Ah, quindi Consiglio quindi... sempre l'autobus, ma perché chiaramente è il mezzo local per me, per eccellenza, per stare dentro proprio... E per guardare anche tutto il panorama, giusto, che si arriva sicuramente. Ecco, per arrivare quindi ad Long autobus, però, però, però chissà, chissà, però, sul quando, si è, quando si è ad Long, che succede? Che incontri si fanno? No vai da solo, e eh no, ci vorrà qualcuno che ti guidi, Che ti qualcuno guidi. che ti guidi, che ti esatto, guidi. ci vorrà un tour operator, una guida turistica, un personaggio, anche, qualcuno, autista, un po tutto. anche un autista, un factotum che possa guidare il tuo viaggio, ecco cara Claudia, <ride> <ride> di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di questo grandissimo personaggio eh, che noi abbiamo incontrato proprio da noi, che appunto ci ha suggerito di prendere il pullman in tale ore di arrivare chiaramente un po' dove attaccavano le barche per poi viversi la baia due o tre giorni dormendo sulla barca che io consiglio ovviamente e lui praticamente come sanno fare loro, aveva raccattato due o tre gruppettini, eravamo una decina di persone, insomma, su questo Pullman, che comunque era un pullman di Lina, quindi c'era tutta una serie di gente, ma si era impossessato di un microfono che aveva lui attaccato, cioè anche proprio a fracolta, <ride> aveva tutto lui il... Ah, tipo quelli <ride> che ci sono a Gian Pietro, no? Per esempio, oh, sì, sei sì, quelli sì. che girano col microfono. Ah, completamente autonomo e a, a, no, e a noi e ad altre cinque, sei persone ha iniziato a raccontare un po' di cose sulle Baia di Lonche. buono, insomma, comunque Beh, mare, oh. fa sempre piacere. Beh. E poi praticamente aveva tutta una serie di agganci con, i lo, con, i, con dei suoi scagnozzi che guidavano queste barchette, insomma, dei peggiori bardi a noi che <ride> esatto, Cioè, Praticamente la camorra <ride> di Anoia, insomma, ti sei imbattuto nella camorra esatto, di Anoia più o <ride> meno. <ride> Quindi, innanzitutto, aveva questo fare molto militaresco, no? Parlava un parlava in inglese, ma capivi una parola sì e cinque no, quindi poi un po' il senso generale lo comprendevi. Ma ci sono state più occasioni in cui non ci siamo capiti, non ci siamo più tolti dalle balle per due o tre giorni questo qui. Ma ci sono state più occasioni in cui noi non lo capivamo e, e in più si arrabbiava. La, la, la scena più eclatante è stata quando chiedevamo delle cose, lui ci, e ci rispondeva semplicemente dicendo non no, non no, no, non no, non no. Non e io non capivo cosa mi stessi dicendo. Sembrava questa negia, no? Insomma, puoi ripetere più lentamente. No, no, ah, lui stava semplicemente dicendo e dovevi interpretare... It's not possible, cioè... non ah, è beh, possibile. Bravo, bravo. Eh, beh, chiarissimo, chiarissimo. Però lui diceva... No, ottimo. No, ottimo. E quindi capisci che da lì ti faccio capire tutto esatto un, esatto, un tutta contorno tutta, no? che tutta esatto tutta la meraviglia perché infatti io ho visto un uh, post che poi ti avevo mandato ti ricordi su Instagram dove diceva che le persone eh, sanno per, anche in quelle zone insomma sanno l'inglese quindi non c'è da preoccuparsi nell'andare in questi posti e noi due io e Claudio no, però, io... però, però c'è speranza c'è ah, speranza è, per le no, nuove no, generazioni vabbè. perché se tu cammini per a noi, eh, ti imbatterai sicuramente in gruppi di scolaresche mm -hmm. accompagnati dai loro professori, quindi sono oh. ragazzini delle medie oppure delle scuole superiori che viaggiano con questi cartelli al collo in cui ti chiedono Ask me something, do you want to speak with me? E quindi loro vogliono fare pratica con l'inglese. E seguiti dal loro professore dal loro maestro e vogliono parlare con, con i viaggiatori con i turisti per impratichirsi e quindi sono carini oh, finalmente è... le nuove generazioni almeno c'è una chance ecco perché eh... però ci sono state tutta una serie di incomprensioni Bellissimo, belliss allora Baia di Along bellissima, visitatela in barca eccetera, anche se non è tuttora quel che luccica, ma poi lo vedremo. Oh, Noi okay. ci siamo anche inerpicati perché è, è composta da tanti isolotti, grotte, chiaramente uh, isole che sovrastano insomma a livello del mare, quindi puoi anche fare del trekking, arrampicarti, vedere tutta la Baia dall'alto che è meravigliosa. Io ho avuto la fortuna anche di trovare questa barca scassatissima, ma che aveva delle canoe. E quindi ho avuto ah. anche la possibilità di eh, fare un giro per la Baia su, in canoa, è stato molto carino. Eh, innanzitutto ho visto una cosa unica al mondo, mm. eh, la canoa quanto sarà stata lunga? Non so, mh, due metri e mezzo, tre. Eh, mi sono imbattuta in una medusa che era, aveva come si chiamano i tentacoli, sì, lunghi quanto la canoa e infatti mi sono anche spaventata perché l'ho toccata un po' col remo e però un esemplare magnifico di un rosa chiaro bellissima sì. però in mezzo a, questa, medu, a questo, questa creatura meravigliosa galleggiavano un sacco di bottiglie di plastica e moltissimi oh. rifiuti quindi quello che tu poi vedi quando sei calato in quella realtà per me è stato molto scioccante, perché oltre ad essere chiaramente un altro dei miei sogni visitarla, patrimonio dell'UNESCO, immagini meravigliose bellissime, rimane sempre con un fascino assoluto, eh, però eh, essendo abitata da quattro villaggi di pescatori, la Baia di Along, e quindi vivono tutti su case galleggianti, tu vedi proprio la gente che lava i panni, fanno tutto sull'acqua, quindi non è una giustificazione, ma scaricano anche i rifiuti e eh, di conseguenza... E invece tornando al personaggio, non fatto mai... la prima sera, eh, che chiaramente lui ha cercato di guidare tutto il tour, di coordinare le attività, tutto lui, dormite qui... Le... Ah, proprio nella proprio e... serie il capo della situazione, insomma. Sì, no, vabbè, ma poi faceva ridere, era caratteristico. Ci siamo... <ride> Abbiamo mangiato chiaramente in barca quello che c'era, ovviamente, no? Io era un periodo in cui non, non avevo sviluppato un'allergia, ma non potevo mangiare tanto lievi, lieviti. lieviti. Quindi ah, eh, arriva tutta una serie di cose da mangiare, vabbè verdure, ci sono moltissime verdure, poi vabbè, la carne che io non mangio, quindi mi sono buttata sulle verdure, però ho una fame allucinante. Arrivano okay. una sorta, delle sorte di pagnottelle bianche. Pagnotelle bianche. Eh, dei paninetti non saprei come raccontarveli bianchi Mi mm -hmm. ho chiesto che cosa fossero e mi hanno detto sono pagnotte di riso eh, bellissimo eh. fantastico le voglio tutte e allora ho chiesto ma c'è il lievito dentro assolutamente no no no no, puoi mangiare tutto questo per dirvi poi eh, quando uno deve comunque fare attenzione fi fidarsi non fidarsi e cioè beh, questi temi te ne al creatore comunque <ride> erano buonissime, io ne avrò mangiate 27. 28, beh, mia no. mia. <ride> avevo, avevo una fame eh, beh, queste verdine da giorni di mare, l'aria di mare. Sì, no, ma poi ho detto cavolo, ho trovato una cosa senza lievito, un po' il carboidrato. Ecco. Oh, ma oh, Non è così. Ma oh, Ma come erano? Quindi me ne sono mangiate appunto 5.000 di fila. E, e niente, pancia piena, tranquilla come una mamma. ho dormito nonostante i topi <ride> che, <ride> che passano avanti indietro tutti non... tutta, tutta Ma... la notte, vabbè e, oh. m... Eh, io adesso rido, ma non c'era niente da ridere. No. Quelli della barchetta che hai fatto vedere tu prima, ma stianetto sì. di mica ce l'hanno. No. no, no, esatto. Poi, chissà quando vi vedevano era... anche su questa, magari non so se vi siete incrociati. <ride> magari dall'alto... Mi lanciavano tutto... dei tossi di pane! <ride> <ride> quando poi siamo tornati ad A Noi, che siamo rientrati con l'autobus, eccetera, in un supermercatino io vedo queste pagnotelle. Ah, Quindi, ah sul gelato! occhi a stella per wow li compro tutti yes! e... È mio. sono buonissimi quando hai fame che sei in giro ma dentro mi sono schifezze a stepnottelle mi salvano la vita a stepnottelle mi salvano la vita leggo fra gli ingredienti <ride> al primo posto the winner is east ma... scusami ho detto ma c'è lievito <ride> Oh. perché tra l'altro poi sapete che quando negli ingredienti il primo che c'è è quello esatto. che eh, no? è 99% ah, sì. lievito virgola mm. 9 tra l'altro mm. la, la. <ride> oh, oh, oh, oh. <ride> ed erano proprio esattamente quelle perché è una roba loro no e quindi e eh, però Adesso ci rido, ma me ne ero veramente magnate 39, cioè tante, no. <ride> però la baia è la baia, nel senso eh, sì. che è comunque da visitare, comunque da vedere, comunque uno spettacolo unico nel suo genere, un paesaggio che non trovi da nessun'altra parte al mondo. E sinceramente viverla proprio nella baia. Poi noi siamo approdati in una delle isolette. Eh, che avevano un pezzo di costa sabbiosa, quindi abbiamo dormito anche in una guest house sulla terraferma, eh, che è un era anche un piccolo paradiso, sembrava un'isoletta un po' caraibica. Purtroppo d'estate, è periodo appunto, molto caldo, umido e delle piogge, quindi cioè, non è che te la vivi in sì. bikini. Però, ripeto, paesaggio unico, paesaggio unico. Ma quindi, cioè, praticamente anche, perché io guardando tutte queste immagini della Baia di Alonga, no, così, chissà il tramonti e le albe che ci sono lì, cioè anche i colori che, con cui cambia continuamente, cioè penso che ti siano rimasti nel cuore quei colori. Io credo di essere, comunque dico sempre che sono molto fortunata, perché ho visto dei, dei paesaggi e dei colori e tramonti, albe in giro per il mondo che non mi dimenticherò mai e ognuno ha le sue sfumature quindi adesso va, è vero la barca faceva un po' caghetto però ah. svegliarsi svegliarsi su una barca nella baia di Along eh, chiaramente presto al mattino perché poi ci sono i pescatori che vanno avanti e indietro quindi li senti eccetera ehm, insomma credo di essere fortunata di averlo potuto fare perché esatto, ma di India. avevi detto appunto che l'India è il viaggio, il tuo sogno Ma diciamo, parlando di Varanasi esatto. è un'emozione diversa è un'emozione diversa però ecco anche magari questo viaggio qui avevi detto appunto che l'avevi fatto anche per la curiosità di conoscere no? questo paese del Vietnam così ecco mi chiedo te lo saresti aspettato che la Baia di Along come l'avevi vista anche nelle foto o è stato di più? Ma, guarda, ehm, è, è sempre tanta l'emozione, perché io dico, non, nessun documentario ti rende poi la presenza, no? l'essere lì, toccare, guardare, avere i tuoi sensi attivi mentre sei lì. Nessun documentario può farlo per quanto tu lo possa immaginare. In realtà ti devo dire che, ripeto, questo aspetto un po' dell'inquinamento dell'acqua mi ha un po'... Non me mm. lo aspettavo, quindi ah. è stata un, un qualcosa che mi ha colpito in negativo. Sì. Ehm, se acae tante persone è un motivo, è, è un motivo che non gli lascia qualcosa. Esatto, perché poi tra l'altro questa terra leggendaria, c'è anche tutta una leggenda, giusto? Su questa terra, il drago, tutto quanto, giusto? Quindi da quello che mi diceva il caro, ma carissimo Marti... <ride> Marti <ride> non lo <è> sa però... <ride> Eh, io prima parlo della traduzione del drago che scende nell'acqua che è la Paeda Long ecco eh, quello che ho detto prima e ci sarà una leggenda no della Paeda Long c'è una leggenda chiediamola a Claudia Sì, sì c'è anche qui una leggenda eh, Beh, vuoi che non ci sia una leggenda anche io ah, ma oh, fermi tutti questa è una rapina appunti su appunti su appunti pagine pagine eh. poi mi guarda come se fossi la bella, bella, bella figheira ha che bevuto? ma che... lui beve Quindi... no non ho bevuto <ride> noi eravamo già passati eh, da tutta questa parte sì, qua ma alla parte del chiedere di Mai Ciao allora la nostra è meravigliosa in Tiro of lei è una persona che studia che sa che fa non è come eh? Oh, oh, sì, quindi c'è una leggenda, oh. Oh, la leggenda, oh. torniamo indietro dalla scaletta, parliamo della leggenda. No, perché adesso lo stai sfasando con la scaletta. No. Un po'... Perché lui è attaccato al materiale. Qua, no? qua è segnato. Non è, non è... Qua è segnato. Eravamo qua, adesso torniamo indietro e andiamo alla leggenda. va bene Lui è, è pignolo, vedi? Six and a half hours later. Oh. Comunque, questa meravigliosa leggenda, naturalmente, narra, se c'è un drago, e narrerà di che? Sempre legata, molto brevemente, all'invasione cinese. Quindi eh, si, si dice che gli dei mandano un drago eh, per opporsi sempre all'invasione cinese, che questo drago sputò dei gioielli, mm. e questi oh. gioielli eh, diventano eh, le, gli attuali isolotti della, della Baia di Along che coesi tutti insieme eh, diventano poi una sorta di muraglia che blocca l'invasione ah, che meraviglia! bello che quindi, può, cioè, sì, a, quindi è praticamente da secoli, millenni, da memoria de, de, de, ancestrale che praticamente la Baia de Long è considerata comunque una bellezza meravigliosa e naturale. E, infatti la nostra interior travel non è solo stata nella Baia de Long, così, ma è andata anche leggermente più a nord, giusto? Assolutamente, bisogna spostarsi, visitare, girare. E... Cambiano gli scenari, no? Un po' come certo. la no il nostro bellissimo, bel paese, dove vai vai ci possono essere tante Italie diverse e cambiano gli scenari se ci si sposta verso i villaggi del nord, che sono villaggi sicuramente più rurali, eh, agricoli, eh, dove la caratteristica un po' sono tutto questo paesaggio montuoso e collinare insieme, eh, fatto di terrazzamenti, no? con le coltivazioni di riso, eh, di questi colori che cambiano dal verde smeraldo al giallo, sono incredibili, un colore unico. E eh, ti sposti proprio da, dal caos, dalla città, e chiaramente noi, ritornati da noi. E poi da noi di nuovo l'ennesimo autobus. Sono circa quattro ore di, di autobus, più o meno, ah, per no, arrivare al nord. No. Sì, ma è bellissimo perché ti fai, insomma, attraversi tutta una serie di distretti che, insomma, anche soltanto vedere dal finestrino è, è un film. E, e il nord va, va visto perché, ripeto, si cambia scenario dal trambusto, dal frastuono di questa città enorme, si arriva in un paesaggio che è tutto molto più lento, molto più slow, molto... Mm. Eh, tu appunto dove puoi toccare con mano la, la tradizione, gli usi, i costumi di queste 54 etnie che ancora vivono con lingue diverse, eh, tradizioni diverse, usanze diverse, costumi diversi e, e, e sembra di uscire fuori dal tempo. nel distretto di Mai Chau si sì. eh, famoso appunto per i terrazzamenti uh -huh. eh, dove le, le etnie eh, ci sono influenze ci sono molte tribù che vivono in questo distretto che hanno influenze thailandesi cinesi oh. e del Laos uh -huh. eh, diciamo che gli abitanti si chiamano proprio Thai che è un'etnia ah eh, e qui noi abbiamo scoperto, cioè, vissuto, eh, abbiamo capito che qui nascono anche tutte le danze tradizionali popolari, ti ho mandato qualche foto a riguardo, tant'è che abbiamo, la sera riuscivamo ad assistere a questi spettacoli di, di questi abitanti che si mettevano i loro costumi tradizionali e danzavano per noi. Eh, e poi sono ancora molto legati, oltre alle coltivazioni di questi terrazzamenti che consiglio assolutamente di visitare in bicicletta, a piedi, di muoversi così nelle loro campagne, nelle loro colline, loro ehm, sono legati a tutta una serie di lav lavori artigianali, l'altra volta abbiamo visto l'orecchino, ma sì. ehm, anche al telaio, di tessuti. Ehm, che ho avuto anche la fortuna di, di provare ed è un lavoro difficilissimo di coordinamento ehm, infatti quindi sembra un boffissimo ritmo, un ritmo lentissimo quindi, quindi. un ritmo slow proprio, proprio. ma ciò che c'è di frenetico mm? amici è il lavoro incessante che possono fare delle termiti so. <ride> <ride> perché no, <la> <ride> se sulla eh. barchetta c'erano i topini, squis, squis, squis, squis, squis, squis. qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui. Qui. ciao, io ho scoperto il lavoro, così, di profonda devozione che hanno le termiti verso il legno. Eh, eh, Quindi eh, io beh. per tutta la prima notte, cioè, non che volessi dormire, ci mancherebbe altro, ma io per tutta la prima notte sentivo Avendo un letto molto basso a baldacchino con la rete per proteggerci dalle zanzare eh. ho detto vabbè, qualsiasi cosa sia non me ne preoccupo anche eh. perché c'è un sonno perso di due notti fatti coi topi nel cervello Mi sveglio dalla prima notte, apro la porta bellissima di questa piccola casetta di legno che non so come sia rimasta star cioè sia riuscita a star su a questo punto eh. e trovo anche qui, credo di averti mandato una foto mm -hmm. Legnosicchiato, rosicchiato ah. le termini avevano lavorato tutta la notte mangiandosi un pezzo di porta madonna no ma la roba cioè ma cattellia. vado a chiamare qualcuno che, che erano quelli che poi ci avevano accompagnato qui per dire scusate è successo questo ma non siamo la sicurezza ora. diciamo ecco I, chiamalo come vuoi, comunque, uno. Il nostro occupo della situazione, eh. ecco. Sì, esatto, esatto, però molto più calmo, molto, molto più calare. rilassato. So. Niente, il tipo arriva, lo vede sereno, perché sono abituati, ma sì, succede. Oh. Eh, ho capito, però c'è un buco nella porta, nel senso <ride> che a me non è un problema, però. Niente, ha iniziato, sono arrivate in 5 minuti altre 10 donnine che hanno ah. lasciato... Il, il campo che stavano coltivando dal riso hanno lanciato i capelli a cono e si, e si sono inventate donne delle pulizie e, e praticamente hanno iniziato a, sp a spruzzare di tutto <ride> e a pulire un po' no? ma è diventata una camera gas che io ho detto no, no, di, no, e no. la mente è tornata all'Indian Oil quando... Eh, è, è inutile, ti eh, perseguita l'altra ti ti ti ti ti ti ti ti. volta era la porta Dette, del inizia, ma qua cioè come facciamo a dormire? Che non si, non si respira proprio. Certo. Meno male che le mi avevano lasciato quel buco nella porta quindi andiamo <ride> a trovare. Un po' di ventilazione. qui una scena surreale che ho vissuto e vabbè. E il tipo poi ci fa ma quante notti state qua? Faccio ma credo altre due o tre. E eh, vabbè, oh. allora la teniamo così. Teniamo <ride> Però il giorno dopo tu ti svegli. Hai, hai, le, hai la montagnola de, de, dei troncioli? Esatto. Però cosa fai poi chiedi in giro cosa fare, ti affitti due biciclette oh. e ti fai un giro per le campagne esatto. e cerca di avventure, ma esatto. anche semplicemente guardando il paesaggio esatto, e... guardando il paesaggio, magari fermandoti da a casa di qualcuno, magari sorseggiando eh. qualcosa, esatto, di caldo. magari sorseggiando qualcosa di caldo, cara la nostra interno tre. Magari. Eh esatto e visto che è magari orario anzi già passato a moda tre ore ma è un orario di un famoso tea time tea carissima time. quindi time. Eh, come mai come mai tu ah, ti sarai chiesto esatto vediamo dalla tua faccia anzi aspetta che te la ingrandisco anche te la faccio a tutto schermo falla vedere tea per time. Bene. oh tea time, time. esatto time. perché tea il time. gusto del tè è robusto è unico vero? robusto unico, robusto, è, è unico. unico e ineguagliabile. È ineguagliabile per quale motivo cara Claudia? ma no ma che tu viaggi con la bicicletta che consiglio perché è bello a piedi ma in bici puoi farti più giri e ci sono queste le case degli abitanti sono um, uh, sovralzate no? sotto e... c'è una sorta di per non stare a contatto col terreno per tutta una serie di motivi e quindi anche legati insomma la fauna di insetti, sì. ehm, quindi sono un po' sopraelevate e beh, ci sono gli abitanti del villaggio che sono ospitalissimi e una di queste è stata una vecchina che aveva avuto 245 anni, credo, ah, no, ehm, molto molto anziana che giocava con le sue nipoti e le nipoti delle bimbe che ci hanno chiamato, ci hanno un po' coinvolto eccetera eccetera e ci hanno fatto salire a casa loro che non era semplicemente che una sorta di palafitta, ehm, una e... una, uno stanzone unico di legno no? E quindi noi siamo saliti, è iniziata a parlare con questa signora che non parlava assolutamente inglese ma faceva dei gran sorrisi e, e molto gentilmente, molto carinamente e ci ha chiesto se volevamo bere con lei qualcosa, cosa fai dici di no? eh no. no no lei tira fuori queste tazzine mignon bellissime io poi vado matta per le tazze da te sono sì. proprio fan e quindi avevo gli occhi a cuore anche lì e per fortuna che erano piccole perché ci sta la <ride> <proprio> roba dentro <ride> e <ride> prende uno <ride> prende uno straccio ma proprio straccio uno straccio che c'era lì per terra quello che tu lo vedi e dici boh ci avrà pulito il motore della macchina con quello straccio per ok per rendere l'idea si sì, e la posso? e inizia a pulire le tazzine e lei sorrideva come per dire te lo sto pulendo e versa il techo te. bene nella tazzina pulita con lo straccio Già dei pavimenti senza beh almeno non si nota no? la, la, la e quindi la... lì cosa fai lì cosa fai lì fai cin cin e bene C Ti fai sempre quel famoso segno della croce mentale. Esatto, esatto, della serie. Lidi giù alla goccia, anche se ti dai fuoco alla trachea e vai. Esatto, non e importa, ringrazio. non importa. L'importante è trangugiar della serie non, non pensare, pensa a trangugiare. Esatto. E beh, è quello che ti è rimasto impresso, poi ci cioè, ha detto, andiamo abbiamo mai il sorriso di questa signora. Ma anche quella che poi mi ha insegnato a tessere, oui. si dice tessere, sì, sì, sì, eh, sì. al telaio che mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha un po' insegnato a provare. Eh, sono state tutte piccole esperienze umane, eh, molto belle, ma poi anche abbiamo trovato un ragazzo che ci ha guidato attraverso i terrazzamenti di riso, che tra l'altro tu devi puoi passare dentro, eh, c'è anche una foto in cui io sono in bilico, che faccio così, su una, su una specie di piccolo costone. E tu devi camminare eh, per non rovinarli, ovviamente, non farli franare, anche perché poi il terreno è costantemente umido, ehm, in un determinato modo, no? per non rovinare il loro lavoro. E quindi tu passi in mezzo a loro che lavorano e devi fare attenzione a camminare in un certo modo. No, dicevo che con questa magia sì. termina questa puntata e la tappa in Vietnam. Esatto. Qua, con la magia, è qua, tappa del Vietnam. Ma noi... Ma noi vogliamo chiedere ai nostri eh, telespettatori, radioascoltatori, videoascoltatori, Radio -video -ascoltatori, ormai ascoltatori, siamo ovunque, grazie. vogliamo chiedere per caso quale sarà la nostra tappa della prossima volta facendo un sondaggio? Ma io ho un'idea, ho un'idea. Ah. Oh, Unibe, posso solo dire che anche qua gli aneddoti, ovviamente, non mancano, ma non mancheranno. Ma ovviamente guarda, ma, guarda. Ormai cioè, la nostra, come si dice, la nostra girla. Io nostra... ti chiamerei uh, interior aneddoto. Traveler, <ride> esploro, travel. esploro per voi, così insomma, non, la, non, per non, fate, noi. non fate gli stessi miei errori. Esatto, <ride> cioè, cioè, la nostra interior travel è quella tipica persona che quando nei film ormai dice vai avanti, vai avanti tu, esatto, vai avanti <ride> tu. <ride> esatto. vai esatto, vai avanti tu dividiamoci ma vai avanti tu ecco, è quella esattamente, presente bene, allora con questa pillola di saggezza di Lorenz ti salutiamo ciao Claudia ciao carissima Inizio. Grazie e alla prossima meravigliosa puntata di Lomar Express Orient Edition, Edition.